Ciao sono Marco, e anche oggi al termine di una corsa meravigliosa in una giornata affosissima e molto calda, tra l'altro il cielo si è anche velato per cui l'umidità impazza, scommetto che anche tu hai un amico che è veramente un esperto a dare consigli e magari molte volte hanno chiesto consiglio anche a te, amici, conoscenti. Eh, magari perché hai una competenza specifica in qualcosa e magari su quella vengono a interrogarti, viene ad essere interpellato proprio su quella, ma quando si parla del lato personale, a volte mangio, mando giù qualche insetto, perdonami, non è carino neanche per dirsi, ma insomma pensa io che lo mando giù. Eh, Dispensare consigli non è facile, insomma, in buona sostanza, non è facile, perché ti dico questo? Perché il consiglio dovrebbe essere dispensato a livello, diciamo, col metodo socratico, non dispensando consigli ma facendo domande, per fare in modo che la persona riflettendo possa trovare dentro di sé la risposta che è già dentro di sé, ma come diceva quello, però è sbagliata, no, in realtà no, la risposta è già dentro ognuno di noi, può essere anche sbagliata per carità, però poi si può ricercare finché non esce fuori la, eh, la risposta corretta. Ma perché ti dico questo? Perché capita anche a me, persone che mi chiedono consigli e persone che mi danno consigli, a volte non richiesti ma mi fanno piacere lo stesso perché significa che eh, quella persona o quelle persone si stanno dedicando a me, eh, mi dedicano una parte del loro interesse e questo non è male, è una bella cosa, sono molto contento dispensare consigli come ti dicevo non è facile la cosa più importante da fare è cercare di fare in modo che la persona trovi dentro di sé la risposta e le domande vanno fatte basandoci sulla stimolazione della riscoperta dei valori delle persone, perché nel momento in cui una persona va a riscoprire i propri valori fondamentali, quelli che sono al vertice della propria scala dei valori eh, bene, allora in quel momento saprà come agire, saprà cosa fare, anche se quel qualche cosa che va a fare è com completamente in contrapposizione a quello che in realtà faresti tu, ma questo non importa, la cosa importante è che la persona trovi la propria strada, la propria via ecco perché è difficile dispensare buoni consigli, è veramente molto molto difficile e comunque in ogni caso puoi sempre affidarti ad un coach professionista o magari anche semplicemente professionale io sono quasi arrivato all'automobile e mi sono goduto questi due passi di defaticamento dopo la corsa e ti saluto con un abbraccio, con l'augurio di esserti stato utile come tento di fare sempre anche oggi un saluto, ciao